Oggi vogliamo dimostrarvi il funzionamento dei due robot da cucina della Silvercrest. Abbiamo qui il Messier Cuisine Plus e il Messier Cusing Connect, l'ultima versione. Proveremo a preparare uno stesso identico piatto con gli stessi ingredienti e lo stesso quantitativo in tutti e due i robot contemporaneamente e vedremo alla fine qual è il risultato, se ci sono differenze sia nella, nel piatto finale sia nei tempi e nelle modalità di preparazione. Innanzitutto vi faccio vedere come questi due robot sono differenti a livello di dimensioni, mentre il Plus si mh, diciamo, sviluppa più oh, su un piano oh, orizzontale, vediamo che invece il Connect si sviluppa più su un piano verticale, quindi a seconda delle vostre cucine poi eh, potrete valutare se eh, si colloca meglio il Plus o il Connect. Eh, vediamo poi due schermi, eh, questo è quello del Connect, vedete è uno schermo touchscreen. Uh, con uh, le varie funzioni che sono um, sintetizzate in questa rotella, tempo, velocità e um, temperatura. Mentre qui sul plus abbiamo um, diciamo, le, proprio le scritte uh, impastare, cottura a vapore, rosolare. Per quanto riguarda i programmi, e uh, sono queste le funzioni di uh, tempo, temperatura e velocità. I programmi invece automatici sul connect sono qui, premendo il tasto in alto impastare, cottura a vapore e rosolare ma procediamo alla preparazione, vediamo innanzitutto l'apertura del boccale per quanto riguarda l'apertura del boccale così per il plus, in questa maniera per il connect vediamo le dimensioni il plus ha un boccale da 2 litri mentre il connect ha un boccale da 3 litri Ehm, procediamo alla preparazione del nostro piatto sarà una semplice pasta al sugo la prima cosa che andiamo a fare è mettere mezza cipolla all'interno del boccale chiudiamo tutti e due i tappi ed impostiamo 10 secondi velocità 5 senza temperatura e anche qui impostiamo velocità 5 per 10 secondi adesso andiamo a mettere dell'olio di novità ed impostiamo in tutti e due i robot la funzione rosolare quindi qui andremo alle funzioni automatiche rosolare vi faccio vedere le differenze di pre, di preimpostazione non ce ne sono perché per ambe due il programma preimpostato prevede 7 minuti Velocità 1, 130 gradi con funzione reverse per tutti e due i robot. Io abbasso un po' il tempo e un po' la temperatura quando rosolo gli alimenti perché ho verificato che sia con il plus che con il connect le uh, temperature preimpostate, i tempi preimpostati in alcuni alimenti possono causare la bruciatura. Quindi metterò 100 gradi per 3 minuti e mezzo. E anche qui abbasso a 100 gradi per 3 minuti e mezzo e diamo il via in tutti e due. Allora, partiamo a vedere l'interno del boccale del Messier Cousin Questa è la rosolatura della cipolla. E adesso vediamo quello del Connect. Questa è la rosolatura della cipolla. Ci sembrano abbastanza simili i due. Andiamo a mettere adesso 100 g di salsa di pomodoro, di polpa, all'interno del plus e all'interno del connect dopodiché riattiviamo di nuovo in ambedue i robot la funzione rosolare sempre come vi ho detto prima per 3 minuti e mezzo a 100 gradi 100 gradi e anche qui rosolare abbassiamo a 100 e abbassiamo a 33 andiamo via Arrossolatura del pomodoro terminata andremo a mettere l'acqua e la pasta, noi metteremo 150 g di pasta, vedete in questo formato. E aggiungeremo 250 ml di acqua diciamo che il rapporto ottimale tra pasta e liquidi è il doppio ovvero se utilizziamo 150 grammi di pasta ci dovranno essere nel boccale 300 ml di liquidi nel nostro caso preparando una pasta con la polpa di pomodoro consideriamo che c'è già una parte di liquido costituita dalla polpa quindi invece di tre, mettere 300 100 ml di acqua ne andremo a mettere 250. Se preparate invece ad esempio una pasta come aglio, olio e peperoncino oppure una pasta che non prevede sughi liquidi, dovete regolarvi sul doppio, quindi 100 di pasta, 200 di acqua, 200 di pasta, 400 di acqua. Adesso andiamo a solare ancora il nostro pomodoro poi vi farò vedere come ci comportiamo per l'acqua e per la sua bollitura le rossolature del pomodoro è terminata come prima vi faccio vedere qual è il risultato all'interno del boccale del Mousselius in Plus ecco la nostra salsa di pomodoro io la vado a togliere dalle lame aiutandomi con una spatola non uso quasi mai quella in dotazione perché non mi piace preferisco usare queste spatole in silicone che a mio avviso lavorano meglio sui, sui boccali e andiamo a vedere il risultato all'interno del colletto il boccale è un po' più ampio quindi probabilmente il sugo è anche rosolato in maniera maggiore quindi procediamo con l'acqua, mettiamo i nostri 250 ml nel boccale del plus. e chiudiamo il coperchio e poi mettiamo i nostri sempre 250 ml nel boccale del connetto. E anche qui chiudiamo il coperchio. Prepariamo la bollitura dell'acqua. Io in genere metto sempre un tempo che va dai 12 ai 15 minuti. E verificate però poi se il robot è arrivato a temperatura, perché magari se l'acqua è molto fredda potrebbe metterci di più. Allora, quindi impostiamo la funzione reverse e mettiamo, mettiamo 12 minuti questa volta. A 100 gradi, velocità 1. Anche qui mettiamo 12 minuti, velocità 1, 100 gradi, reverse. Vediamo il di in albe due robot. Mentre cuoce l'acqua a bollore. Vi faccio vedere una cosa. Allora, il plus a per ora ci indica che sta ad una temperatura di 65 gradi. E vedete il simbolo della farfalla. Significa che a questo tipo di velocità quindi velocità 1, noi possiamo utilizzare la farfalla. Questo simbolo scompare quando utilizzeremo velocità che vanno dal 4 in su. E fino a 4 si può lavorare con la farfalla sopra il 4 no perché la farfalla si spacca e vediamo che invece per quanto riguarda la cottura si può cuocere fino a velocità 3 si può impostare la temperatura dopo la velocità 3 la temperatura non è più impostabile per quanto riguarda invece il connect vediamo, ci indica i gradi qui, siamo a 55 gradi, quindi circa 10 in meno rispetto al plus, ma questo probabilmente è dovuto al fatto che il boccale è più grande e il calore si disperde di più e anche per il plus per il connect scusate vale la stessa cosa che comunque la farfalla può essere utilizzata solo fino alla velocità 4 e che si può cuocere solo fino a velocità 3 vedete i robot sono arrivati tutti e due a 95 gradi connect e il plus sono passati soltanto 4 minuti già hanno raggiunto una bella temperatura aspettiamo ancora che arrivino a 100 ovviamente se vedete che i robot arrivano a 100 gradi prima dei 12 minuti che avete impostato potete eh, già iniziare a versare eh, la pasta perché significa che l'acqua è eh, bolle l'acqua bolla a 100 gradi quindi è in ebollizione e potete buttare la vostra pasta il plus è arrivato a temperatura, vedete? 100 gradi, il connect ancora no. Vediamo a quale minuto il nostro connect arriverà a temperatura. Ripeto, il fatto che il boccale sia più ampio probabilmente genera una maggiore dispersione del calore. Lascio ancora bollire l'acqua nel plus per poter andare di pari passo poi nel versare la pasta. Vedete anche il connect a circa 7 minuti è arrivato a temperatura. Adesso io stopperò i processi e per velocizzare vi faccio vedere come butto la pasta e che cosa imposto. Ho stoppato. Vado a versare i miei 150 grammi di pasta nel plus e cerco di Farla finire bene nel liquido, vedete, cerco di farla finire il più possibile nel liquido dell'acqua. Dell Chiudo il coperchio, faccio la stessa cosa nel cornetto. ci dà più facilità di manovra anche per altri tipi di piatti questo tenetelo presente e mettiamo il coperchio allora la nostra pasta dà un tempo di cottura di 13-14 minuti quindi eh, noi ci regoliamo con il tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta poi andiamo ad assaggiare ed eventualmente ad aumentare il tempo. Per ambedue i robot imposterò quindi 14, con il connetto potete anche lavorare con il dito, in questa maniera, 14, funzione reverse, velocità 1, 100 gradi. anche qui, Andiamo ad impostare 14, è un po' più ostico a girare la manovella del plus. 14 ho detto, poi mettiamo sempre a 100 gradi, sempre velocità 1, reverse. E vado a far partire tutti e due i robot. Andiamo a vedere dal sollevando il tappo del coperchio, il misurino, l'interno del boccale. Verificate sempre se vedete che a pochi minuti dalla fine della cottura c'è troppo liquido. Potete continuare la cottura togliendo il tappo in maniera tale che si assorbirà di più l'acqua, evaporerà. Io mh, non lo tolgo perché vedo che il liquido non, è, non ce n'è moltissimo, quindi aspetto la fine della cottura e vi faccio vedere poi il risultato. Mentre i nostri robot lavorano vi volevo far notare una cosa sullo schermo del Connect, una cosa che lo differenzia dal Plus è che c'è eh, questo simbolo, ovvero la possibilità di mettere la lavorazione in pausa senza eh, che si perdano le impostazioni della temperatura, della velocità e del, del tempo che avevate precedentemente impostato. Nel Plus questa funzione non c'è e se dovete fare qualcosa scolare aprire il coperchio eh, si azzerano automaticamente tutte le funzioni mentre eh, con il connetto appunto potete mantenerle la preparazione sta terminando adesso vi faccio vedere il risultato all'interno del boccale cominciamo con il messo il plus in plus vediamo la nostra pasta vedete solo qualche rigatone si è spezzato durante la cottura, però la risottatura è perfetta. Vediamo il cornetto, cosa è successo. Il cornetto sono quasi tutti interi, forse la grandezza del boccale ha influito in maniera positiva sulla preparazione della pasta. Adesso lo andiamo ad impiantare e vi facciamo vedere il risultato direttamente nel piatto. Ecco le due paste impiattate, questa quella realizzata con il connetto e questa quella realizzata con il plus. Vedete qui c'è qualche, come vi dicevo prima, qualche rigatone in più rotto, qui sono tutti integri, la risottatura è la medesima, sembrano mm, perfetti e anche gustosissimi. Andiamo a vedere l'interno dei boccali. Il connetto eh, presenta un boccale abbastanza pulito, non ci sono bruciature sul fondo anche il plus è abbastanza pulito una lieve bruciatura lì sull'angolo che verrà via con una paglietta d'acciaio e con un po di sapone l'unica piccola, piccola difficoltà che abbiamo riscontrato è stata quella del doppio manico del connect che nel momento in cui versiamo la pasta e dobbiamo poi pulire il fondo con la spatola ci risulta un pochino complesso fare questo movimento, però ci si può riuscire tranquillamente con un po' di perizia. E spero che la ricetta vi sia piaciuta, ma che soprattutto siano state chiare le differenze tra i due prodotti. Perché in molti ce l'avete richiesto eh, sia sul nostro sito che sul nostro gruppo Facebook. E a questo proposito, vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it. Ad iscrivervi al nostro gruppo facebook Messier Cuisine Connect plus Italia e soprattutto vi invito ad iscrivervi al mio canale dove trovate oltre a questa um, tutorial anche tantissime altre ricette da realizzare con i vostri robot buona cucina a tutti